Grazie Presidente, saluto tutti gli intervenuti, ehm, i, proponenti della, i proponenti appunto della proposta di Deliberazione Popolare. e, mh, e Intervengo diciamo eh, ribadendo quella che è stata eh, in parte ribadendo quella che è stata la nostra analisi in commissione in commissione patrimonio. Diciamo che eh, dal nostro punto di vista questo regolamento eh, presenta delle criticità e la prima criticità messa anche a verbale relativamente a questo, eh, a questo regolamento è eh, relativa all'oggetto, allo stesso oggetto non l'abbiamo è... sentita per un breve passaggio, se può ripetere? la prima criticità è relativa? Che la prima criticità è relativamente all'oggetto della proposta eh, come detto anche dai proponenti in quella sede sono sorte delle, dei dubbi e de, insomma, più che dubbi relativamente all'oggetto cioè che questi beni comuni nel co così come sono stati poi pensati come sono stati eh, meglio analizzando quella che è l'esigenza che ha portato alla Costituzione o quantomeno alla, alla formazione di una categoria di un terzium genus di, di categoria di beni era quella appunto di di, delle, delle peculiarità di alcuni beni, peculiarità che a nostro modo di vedere non sono rinvenibili nei beni mobili. Nel beni immobili, che, scusa, eh, questo perché, eh, perché? appunto leggendo il regolamento, eh, leggendo il regolamento si, si vede eh, abbastanza chiaramente come all'interno dell'oggetto eh, del, dell dei beni comuni può rientrare tutto. Ma quando dico tutto, eh, dico proprio tutto, tutto, nel senso prima il consigliere De Primo, per tentando appunto di dare una definizione di bene, comune, di bene comune, dicendo che i beni comuni sono dei beni pubblici che, via dicendo, ecco, già da questo si può rilevare il primo profilo di criticità, perché appunto nella proposta si, eh, si prevede che possano essere oggetto di questi eh, mh, patti di collaborazione, e quindi possono essere beni comuni anche eh, i beni privati, quindi effettivamente tutto può essere un bene comune. Che cosa lo distingue? Che cos'è poi diventa bene comune? Vedendo un po' l'interpretazione di quella che è stata la delibera anche regionale relativa ai beni comuni, è bene comune tutto quello che l'amministrazione ritiene comune con una delibera, con una, eh, con una delibera appunto che individua determinati beni che devono essere tolti dal paniere diciamo così, eh, del, dei beni pubblici o meglio delle regole dei beni pubblici e messi in un altro, in un altro eh, paniere. Dal mio punto di vista, eh, punto di vista uh, questa prima criticità è una delle principali per il semplice fatto che eh, così facendo si sì, ingenererebbe insomma il, il, uh, mh, il problema appunto di una doppia disciplina per lo stesso, per il medesimo bene. Questi beni comuni e la necessità poi era, mh, mh, che era sorta uh, dal, da, dal professor Rodotai, vi dicendo, era sulla possibilità di poter gestire appunto, in maniera condivisa con la, eh, la cittadinanza dei beni che per, loro stessa, eh, mh, per la loro stessa conformazione erano impossibili da gestire come beni, eh, come beni normali, ecco, chiamiamoli come questi. Non è il caso che questa amministrazione li ha affrontati con il Regolamento del Verde e con, eh, e con le altre eh, proposte che erano state elencate prima. Questo perché? Perché un, eh, un, bene, un, un parco, ecco, ad esempio, è uno di quei beni che in termini economici vengono definiti come beni non escludibili, cioè eh, che indipendentemente dalla volontà tu non puoi escludere la fruizione da parte dei soggetti, ovvero, o meglio, è molto molto difficile escludere la fruizione da parte dei soggetti e quindi inevitabilmente comportano una collaborazione che noi continuiamo a ritenere che io e tutto il gruppo riteniamo eh, molto importante e molto eh, necessaria per questa tipologia di beni, questi beni non, esclu e non escludibili, insomma. Per quando si parla di beni immobili, beni immobili che hanno una porta, che hanno una chiave e il cui godimento, la cui fruizione è facilmente, eh, è facilmente eh, limitabile, ecco, eh, cambia discorso. Non sono beni che possono essere equiparati e che possono formare, a nostro modo di vedere, eh, l'oggetto della medesima proposta questo perché? Perché come anticipato si verrebbe a, a, a creare la, la, la, la situazione per cui per un determinato bene immobile si seguono determinate regole, per un altro bene immobile individuato previamente dall'amministrazione se ne seguono altre. Poco male eh, fino a qua, però ecco i dubbi che poi sorgono vengono poi confermati dalla proposta stessa e questo è il mio punto di vista personale che non è stato esplicitato poi nella Commissione Patrimonio che eh, ha reso eh, parere di astensione sulla proposta appunto per, diciamo, limitandosi alle criticità relative all'oggetto, ma appunto le criticità eh, relative, relative a questa doppia normativa sui medesimi beni ehm, si, si ravvisa nel momento in cui appunto si vanno a leggere le norme relativamente ai patti eh, di collaborazione semplici, ai patti di collaborazione eh, complessi credo che se vengano eh, un secondo che leggo perché non vorrei dire eh, inesattezze eh, patto di collaborazione ordinario e patto di collaborazione complessi sì esattamente o meglio, noi oggi con questo rogamento si propone una nuova forma, chiamiamola contrattuale anche se non si può dire contrattuale, un nuovo negozio giuridico, Ecco, diciamo questo perché ehm, l'oggetto non, non dovrebbe essere economicamente rilevabile ehm, o meglio quantificabile. E' il punto in cui, se si vede sia i patti di collaborazione ordinari, i patti di collaborazione complessi, che quindi sono questo nuovo negozio giuridico, che almeno sulla carta sarebbe anche eh, utile, sempre per quel tipo di oggetto che abbiamo detto prima ma che sono totalmente sprovviste di procedura di evidenza pubblica Cioè, noi possiamo dire benissimo che noi abbiamo questo nuovo negozio giuridico che eh, permette alla pubblica amministrazione e ai, ai cittadini una collaborazione e quindi un dialogo su quelli che devono essere gli obblighi, eh, gli obblighi e i diritti reciproci che è, è molto importante però a ben vedere, questo è il nocciolo della questione dal mio punto di vista, è totalmente primo, eh, privo delle regole che individuano chi o chi la pubblica amministrazione dovrebbe contrarre e quindi si, si avrebbe la, la paradossale, questione, la paradossale eh, situazione per cui per un determinato bene immobile si dovrebbe fare un avviso pubblico eh, o, o una procedura di evidenza pubblica mentre per questi eh, beni no eh, a, a ben vedere si, si, si prevede una sottospecie di evidenza pubblica se così si può dire per quando si parla di patti di collaborazione complessi in cui si dice se ci sono due soggetti che hanno avanzato proposte allora in tal caso si fa una contemporazione, però non è questa l'evidenza pubblica, cioè non è che può sorgere solo ed esclusivamente eh, laddove appunto ci siano due soggetti che hanno la stessa idea, ma eh, la, la, la trasparenza e l'evidenza pubblica sta bene, sta nella pubblica amministrazione che rende pubblico e rende noto a tutta la cittadinanza che si sta avviando questa sperimentazione, che si sta avviando questa progettualità e vi dicendo che dovrebbe raccogliere tutte le istanze dei cittadini, non solo le stanze di qualcuno. E, eh, e questa cosa in un certo qual modo è confermata laddove nelle norme finali, se non erro quando parla, si parla di pubblicità, in cui si dice eh, dei patti già avviati o dei patti di collaborazione eh, che sono già stati stipulati si, da, si pubblica sull'album petro, petrolio e via dicendo, dannone. però non è quella la questione, la trasparenza non si fa ex post, si fa ex ante cioè nel senso prima si, si rende noto alla cittadinanza che si sta avviando questo tipo di collaborazione e in seconda battuta poi si, pubblica, eh, si, si, si aggiudica, si individua il contraente di questi patti di collaborazione e successivamente si rende pubblico, questa è, è, è la, base, la base della trasparenza della cosa e che qui in un certo modo non siamo riusciti a eh, rilevare. Un ultimo appunto e poi vado in chiusura, eh, io ho avuto il piacere e l'onore di eh, seguire una lezione Magistralis del Professor Arena su, presso l'Università di Roma 3 eh, su, appunto sui beni comuni e sono stato molto stupito piacevolmente e positivamente dalla visione eh, molto bella insomma del Professor Arena su questi beni pubblici e sul… ma non solo sui beni pubblici ma su, proprio sul concetto di cittadinanza e su quello che eh, la cittadinanza dovrebbe fare per la città, mi trovo molto d'accordo, che mi trovo molto d'accordo, alla domanda di uno dei, degli studenti, io ero un auditore, di uno degli studenti eh, che, che, che, che recitava così, eh, mi scusi professore ma eh, qual è la differenza fra un patto di collaborazione e quindi un bene comune e un partenariato pubblico privato, cioè un soggetto va dalla pubblica amministrazione e gli dice eh, vorrei prendere in cura questa cosa, questi sono i soldi e queste sono le cose, e, poi, e il professor Arena disse giustamente la differenza sta nel fatto che questi beni comuni sono eh, gestiti da, eh, da, ovviamente da soggetti del terzo settore quindi soggetti che eh, storicamente eh, si pongono nella sussidiarietà cosiddetta orizzontale ma il nocciolo della questione, la differenza tra un partenariato pubblico privato e un bene comune è nel fatto della nella mancanza, nel, nel secondo, nella seconda fattispecie, di economicità per questo che non si può che si utilizza il nuovo negozio del patto di collaborazione e non si utilizza la vecchia, la vecchia concessione. Però ecco l'ultimo rilievo che faccio è proprio in questo: questa assenza di economicità eh, nella, nei, nei patti di collaborazione, nelle collaborazioni tra pubblico e privato, qui invece c'è. c'è come? Nel momento in cui si va a vedere appunto gli articoli. Eh, mh, Chiedo un secondo solo per ritrovare il punto. Eh, Al capo quarto, forme di sostegno, all'articolo 10 e all'articolo 11, quando si parla appunto di attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno, e già questo ci dovrebbe far capire eh, le, i rilievi sull'evidenza pubblica, anche secondo quanto previsto dall'articolo 12, la da 241 e 90. E in seconda battuta, all'articolo 11, quando si parla della sezione di agevolazioni in materia di canone e tributi locali, tutte richieste legittime, ma che sia per la legge ma anche dal mio modo di vedere le cose dovrebbero quantomeno sotto, sub, essere subordinate a una procedura ad evidenza pubblica quindi non, non predeterminare eh, non è il, il proponente che si autodetermina come contraente nei confronti della pubblica amministrazione ma la pubblica amministrazione che dovrebbe tramite le procedure ormai notorie e stranote individuare il contraente poi di questo particolare e peculiare atto di collaborazione che io ritengo appunto seppur non per questi beni eh, per i beni oggetto di questo regolamento o meglio in parte perché ad esempio come ri ribadisco per un parco questo, questo, questo regolamento questo concetto di beni comuni è assolutamente aderente anzi eh, reputo che sia eh, necessario, necessario eh, per un parco per un lago, e via dicendo per un bene immobile mi riesce un po' più difficile ecco, immaginare eh, una, una collaborazione così eh, costituita eh, detto questo eh, mi taccio e lascio la parola ai miei colleghi eh, riservandomi di intervenire in interven dichiarazione di voto. Grazie Presidente.